ciascuno di noi potrebbe vivere una vita felice e ricca, se solamente la ricchezza fosse redistribuita. Ad esprimersi così, solo pochi giorni fa, è stato Stephen Hawking, uno dei massimi scienziati a livello mondiale. E di fatti appare quantomeno bizzarro che a fronte di una capacità, una velocità produttiva senza pari nella storia, ce ancora così tante, forse sempre più, le persone che vivono in povertà, in disoccupazione e in precarietà. E forse c'è un problema grande come una casa in questo paese, in questo continente, che si chiama redistribuzione della ricchezza, concentrazione della ricchezza verso l'alto. Ed è possibile e legittimo ripensare la distribuzione, è possibile e legittimo ripensare lo strumento del reddito, di cittadinanza, reddito minimo per sollevare intere fasce della popolazione, dalla povertà e dalla precarietà. Stiamo andando a parlarne a Roma con Elena Monticelli, studiosa e attivista di ACT, Peppe Allegri, esperto di reddito minimo e membro della Basic Income Network, Daniele Pesco, deputato del Movimento 5 Stelle, e Maurizio Lendini, segretario generale della Fiom CGL, che ci ospita oggi nella sede del sindacato. Benvenuti a Talk Real. 28%, 28 è il numero di bambini che nel 2013 vivevano sotto la soglia di povertà all'interno dell'Unione Europea, ma 28% è anche la crescita del fatturato delle aziende di lusso tra il 2010 e il 2013, anni di crisi ma evidentemente non per tutti quanti. Il tema delle diseguaglianze, del crescente gap fra pochi ricchi e tanti poveri o in via di impoverimento è un tema che è diventato dirimente in questi anni, basti pensare a Piketty, al grande successo della letteratura su questo, su questo tema. Uno dei temi che ci porta uh, direttamente uh, la questione delle ineguaglianze è il tema del reddito. Da qui che vorrei iniziare cercando magari Peppe con te di chiarirci un attimo questa confusione che spesso c'è fra reddito minimo, reddito di cittadinanza, reddito di base per poi andare assieme a tirare un po' le somme anche politiche di questa questione. Allora il reddito minimo garantito potremmo uh, descriverlo così in pochissime parole come uno strumento di, uh, che tiene insieme la lotta alla povertà ma anche la promozione dell'autonomia individuale. Quindi uno strumento che cerca di universalizzare le tutele riguardanti i sistemi di welfare esistenti, è un strumento che troviamo presente in molti paesi dell'Unione Europea e che è assente, per esempio, nel nostro paese e in Grecia. Cerca, insomma, di combattere quella soglia di povertà eh, relativa, cosiddetta, e promuove il tentativo di rendere le persone autonome e indipendenti attraverso un sostegno. Eh, sia nei periodi di non lavoro sia nei periodi in cui invece il reddito rimane sotto questa soglia di povertà reativa. O Invece il reddito di base o il reddito di cittadinanza è uno strumento tendenzialmente ancora più universale di quello che è il reddito minimo garantito e tendenzialmente incondizionato, cioè dovrebbe essere dato a tutte le persone indipendentemente dalla condizione lavorativa oppure eredituale oppure di eh, particolare povertà o meno. Allora Potrebbe, forse sintetizzando, si potrebbe dire che il Reddito Minimo Arantito è il primo passo per realizzare quasi una tendenza verso una nuova idea di società che potrebbe essere realizzata attraverso invece un radio di base, un radio di cittadinanza. Elena, a livello di vita, eh, tu appartieni come me a una generazione che si è presentata nel mondo del lavoro il momento in cui le porte si sono chiuse. E come movimenti studenteschi, di, di precari, avete fatto molto su questo tema. Magari ci puoi raccontare brevemente cosa e perché. Sì, eh, vabbè, è evidente che il tema del reddito è una, stata da sempre una delle rivendicazioni anche dei movimenti sociali, del movimento studentesco, ma non solo anche dei movimenti e delle associazioni eh, che si occupano dei temi del precariato. Eh, questo perché, evidente, lo diceva prima Peppe, il, lo strumento del reddito è uno strumento che poi ha al centro il tema dell'autonomia sociale dell'individuo, che è ad oggi è un grande tema che riguarda la nostra generazione cioè eh, se da un lato sono state fatte negli ultimi anni campagne sui cosiddetti bamboccioni sull'incapacità di, diciamo, dei giovani di rendersi indipendenti diciamo, dalla propria famiglia, è vero pure che ad oggi la famiglia rimane l'unico sostegno diciamo, di welfare eh, rimasto in questo paese e, e che eh, diciamo, supporta la nostra generazione finché dura diciamo, perché è evidente che con la crisi economica anche le famiglie su questo sono eh, in difficoltà e questo è un problema, è un problema perché ad oggi invece eh, l'autonomia sociale, la possibilità di decidere ad esempio cosa studiare eh, o di dove andare a lavorare, eh, che tipo di lavoro fare, che tipo di scelte fare, molto a che fare con l'indipendenza dalla propria condizione familiare e quindi con la capacità di rendersi autonomi. Quindi il tema del reddito collegato alla capacità di poter anche dire no, cioè che ad oggi invece è una cosa alla quale noi non siamo abituati perché siamo abituati a dire sì, anche il tema del lavoro gratuito passa come dobbiamo fare esperienza, quindi sì, lo accettiamo, però in realtà molto spesso cioè, non riflettiamo abbastanza, cioè, almeno eh, molti di noi si trovano nella difficoltà di dire no perché sanno che invece il lavoro è un diritto e quindi debba essere pagato, deve essere pagato, deve essere tutelato. Per questo il rapporto tra il reddito e il salario, il rapporto tra il reddito e il lavoro non sono diciamo, due argomenti divergenti, ma stanno all'interno di delle rivendicazioni anche forti su un altro modello anche di sviluppo, su un altro modello di paese. Su questo magari Maurizio ti chiederei un po' di continuare perché c'è spesso stupore ed è uno stupore positivo che sia in Italia un sindacato metalmeccanico, quello che è spesso più vicino alle istanze del mondo giovanile e del precariato, in particolar modo quando si parla di reddito. Per cui ci potresti magari dire un attimo come la vedi te, la questione del reddito, e anche questo rapporto fra reddito e lavoro di cui parlava Elena. Eh, sì, per dire la verità in Italia allo stato attuale di sindacati che esplicitamente si sono dichiarati d'accordo e stanno rivendicando insieme a tutti quelli che lo richiedono di istituire anche in Italia un reddito minimo garantito, c'è cioè il sindacato dei metalmeccanici e il sindacato dei lavoratori CGL della scuola no? e, e quindi non è un patrimonio di tutte le organizzazioni sindacali e allo stesso tempo anche per noi è stato un elemento di novità, non è che una rivendicazione che facciamo da sempre. È una rivendicazione che a partire dagli anni, intorno al 2000-2010, si è aperta la restituzione, abbiamo valutato che era necessario introdurre anche questa rivendicazione. Perché siamo arrivati lì e perché c'è questa difficoltà ancora anche nel sindacato? Perché molto spesso, nella storia anche del sindacato, si è sempre ragionato che noi dobbiamo lavorare per garantire un posto di lavoro. No? Molto spesso è stato messo in contrapposizione. Eh, tu devi garantire un posto di lavoro e non pagare uno che al limite il lavoro non lo fa. No? Quindi c'è sempre stata una contrapposizione. Noi perché siamo arrivati a pensare che queste due cose non dovevano essere contrapposte ma che dobbiamo batterci contemporaneamente perché la persona abbia diritto a fare un lavoro con dei diritti ma allo stesso tempo bisogna introdurre un reddito minimo perché chi lo perde o chi lo sta cercando ma non lo trova oppure chi vuole studiare ma al limite non viene da una famiglia che gli permetterebbe di studiare deve come diritto di cittadinanza poter avere gli strumenti per poter vivere perché in questi anni si è determinato un livello di precarietà senza precedenti. E quindi, se tu non introduci anche degli strumenti che riducono il ricatto alla precarietà, lo diceva prima lei. No? il fatto che quasi uno se dice di no a un lavoro poco pagato o non remunerato dovrebbe vergognarsi lui, io penso che dobbiamo capovolgere la situazione dovrebbero vergognarsi quelli che propongono dei lavori senza diritti e con livelli di sfruttamento di questo genere Daniele ti chiederei di spiegarci un po' la proposta che come Movimento 5 Stelle avete portato avanti al Parlamento e come sì. si rapporta a quanto abbiamo sentito sì, finora sì, sì, sì. guarda è molto in linea con le cose che abbiamo detto finora, nel senso noi l'abbiamo chiamato reddito di cittadinanza perché in letteratura si parla molto di più del di cittadinanza che non di reddito minimo e se ci sembrava il veicolo giusto per comunque per far conoscere questa, questa idea e questo progetto. Eh, assomiglia comunque molto a un reddito minimo garantito, questo è fuori di dubbio anche perché ci sono molte condizioni, abbiamo inserito molte condizioni per poter percepire questo reddito eh, di cittadinanza. Eh, L'abbiamo fatto soprattutto perché in Italia ci sono almeno 9 milioni di persone che non raggiungono la soglia del, del, del rischio di povertà che è una soglia stabilita anche a livello europeo, eh, che in pratica fissa il, la soglia dei rischi di povertà a sei ai 6 decimi del reddito mediano. Il reddito mediano in Italia sono 15.000 euro e quindi da questa cifra abbiamo ottenuto i famosi 9.630 euro all'anno che eh, al mese fanno 780 euro. Si tratta di un'integrazione del reddito, non vengono dati 780 euro a tutte le persone che non li hanno viene data quell'integrazione del reddito che permette a tutti di raggiungere quantomeno questa, questa cifra al singolo e per le famiglie si è fatto un discorso, non si è fatto un discorso, la soglia del rischio di povertà ha un discorso basato sull'equivalenza, su, su una scala di equivalenza e quindi per la famiglia ci sono dei calcoli apposti per trovare il giusto, eh, la giusta integrazione del reddito è fondamentale il fatto che non è solo l'integrazione del reddito perché in Italia comunque il problema del lavoro c'è eh, sappiamo che tutto il mondo del lavoro sta cambiando, dobbiamo mh, metterci in, in testa tutti che dovremmo comunque lavorare eh, un pochino tutti e un pochino meno, perché comunque eh, mh, ci stiamo rendendo conto che non c'è un lavoro per tutti, quindi bisogna iniziare a, cre a creare lavoro. Elettricità di cittadinanza è fondato anche su questa cosa, sulla creazione del lavoro, tramite la ristrutturazione completa, generale, globale, dei centri per l'impiego, perché pensiamo che è una misura eh, economica così importante, pubblica, debba essere comunque gestita da una struttura pubblica per non, per non incappare nei condizionamenti politici. Se posso provocarvi tutti sì. quanti? Eh, perché quando parliamo di reddito minimo in Italia sembra che stiamo parlando di qualche misura radicale, misura... mentre come giustamente diceva Peppe è una misura che esiste nella stragrande maggioranza dei paesi europei rappresenta un pilastro strutturale del sistema del capitalismo avanzato finalizzato a tante cose, fra cui la, salv la salvaguardia del capitale umano per la cui formazione uno Stato investe eh, abbastanza soldi. Quindi, è possibile che l'unica cosa che noi riusciamo a mettere al tavolo come prospettiva per l'Italia sia un'equiparazione alla Gran Bretagna del 2015 o c'è invece una maniera di intendere il reddito che può farci uscire da semplicemente questa radicalità dell'ovvio? e che senza andare a riprendere slogan, lavorare meno per lavorare tutti, ma ricordando semplicemente ciò che Kenneth scriveva nel 34, che nel ventunesimo secolo si sarebbero lavorate 14 ore a settimana, invece ci troviamo in un contesto in cui chi lavora ne lavora 40 e più e una grandissima parte della popolazione invece non, non, non lo ha. Un lavoro. Si può essere un po' più ambiziosi in termini di richieste, in termini di visione di ristrutturazione del sistema di sicurezza sociale in Italia e in Europa, oppure l'unica cosa che vogliamo è il futuro. Uh, il come il futuro di questo paese è il presente del nord Europa, Peppe. Ti lancerei ah, su questo e poi un... mi chiederai una risposta, eh, eh, per primo non è che mi c'è sta cosa, non fosse sul tranello, ma comunque allora, ehm... Noi dobbiamo pensarci, eh, sì, eh, ma chi <ride> io te... dunque, no, eh, sì. Ma così, riprendendo la, la battuta che avevo fatto prima, in realtà, davvero anche Van Parais, che è un grande teorico del, del, del reddito di base, sostiene che in realtà il reddito minimo garantito può essere letto, soprattutto in quei paesi laddove ancora non è previsto, come un primo passo per cercare di universalizzare le tutele e davvero per trasformare il rapporto, perché di questo stiamo parlando, tra individui, società, istituzioni, anche <coughs> dando l'idea di una nuova lealtà sociale, di una nuova idea di emancipazione sia individuale che collettiva. Questa potrebbe essere la tendenza. Evidentemente, ehm, eh, Lorenzo, tu c'entri un problema per l'Italia, no? noi scontiamo una retratezza trentennale, quarantennale. Allora, quale potrebbe essere la sfida, diciamo, se volessimo essere... E adesso non so se posso dirlo ma un po' sì forse marxiani nel senso dell'interpretazione del presente no? Marx cercava di studiare e di scrivere e di interpretare sempre qual era la tendenza no? all'origine del movimento operario aveva già capito quale poteva essere no? e cercava di intervenire da in confronto aveva basse Milioni di contadini dei quali diciamo, di fatto si è occupato abbastanza poco. Ecco, allora quella frase di Keynes, in realtà, è un bellissimo saggio del 1930, scritta all'indomani della Grande Depressione, non a caso, no? Era prospettive economiche per i nostri nipoti. I nipoti saremmo in realtà adesso noi, i nipoti di Keynes, no? E lui diceva tre ore al giorno, parlava di innovazione tecnologica, tre ore al giorno, 15 ore al giorno e scopriremo come è bello vivere dando un po' ragione ancora al nostro Adamo che abbiamo, no? l'Adamo che vuole lavorare e però contemporaneamente anche cercare invece di vivere una vita degna, felice in rapporto con le persone, con l'ambiente la, con c'erano tutte le pagine splendide, quasi di poesia più che di economia oh. Mi viene da, da pensare a due autori che in questi anni, in questi giorni, tra l'altro, vengono anche tradotti in Italia e sono uno è Paul Mason, che ha scritto un libro che si chiama Post-Capitalismo, e l'altro è Robert Reich, l'ex-Paul Mason, un giornalista di Gaza, Robert Reich era, era ministro del lavoro di, di, di Clinton. E tutti e due sostengono appunto che la tendenza sia quella in cui le tecnologie paradossalmente potrebbero, contemporaneamente, provare a, a liberarci dal lavoro tradizionale e per certi versi invece costringersi in nuove forme di servitù e di, e di dipendenza, sia l'uno che l'altro sostengono, il, il, il, il punto di partenza dovrebbe essere tentare di uniformare le, eh, le tutele e garantire questo reddito minimo garantito di base diciamo, a, a, a tutti i cittadini in quanto già a partecipanti attivi della giornata lavorativa sociale, soprattutto all'interno della rete, e a, a, a lavorare su, sui tre assi per, per, riprendere, per riprendere Maurizio che mi, mi, mi, mi trovo completamente d'accordo perché non basta per il diritto minimo garantito serve un sussidio universale di disoccupazione che è un'altra cosa e evidentemente serve anche un ragionamento intorno alla questione del salario minimo legale come lo definisce l'Organizzazione Internazionale del Lavoro E questi tre assi sono i tre assi primi intorno ai quali poter ripensare, ripeto, di nuovo anche il rapporto tra forme di vita e forme di lavoro, tempi di lavoro e tempi di vita, relazioni sociali, insomma, cioè, credo che ci sia lo spazio. Per... Daniele? Sì, no, intervengo su questo perché noi abbiamo approfittato del, di questo veicolo, chiamalo così, del reddito di cittadinanza, che poi alla fine comunque non è altro che il rispetto di un diritto fondamentale, quello di vivere sereni, direi, e <ride> abbiamo cercato di utilizzarlo per creare dei veri strumenti per migliorare comunque la vita di tutti. Ad esempio, visto che comunque vi è una leva economica che è quella dell'integrazione del reddito, abbiamo cercato di costruire intorno a questa leva economica eh, alcune cose, come ad esempio il fatto che questa, questi soldi, perché di soldi si tratta, possono essere spesi in modo consapevole e quindi potranno nascere, anzi abbiamo scritto che nasceranno convenzioni tra chi produce beni in modo sostenibile e in modo etico e chi li, li acquista attraverso il reddito di cittadinanza e quindi saranno incentivati questi tipi di acquisti. È una cosa semplicissima che si può fare attraverso appunto la misura economica. Abbiamo pensato anche ad esempio all'istruzione, il fatto che comunque sfruttando, in questo caso so che non è forse bello dirlo, sfruttando la leva economica si può obbligare in modo, in, modo più, in modo più severo, un pochino più severo, le persone che magari non, non, non, non curano troppo bene i propri figli, okay, a farli andare a scuola. Con, con diversi richiami che possono minacciare l'interruzione del reddito di cittadinanza, si può comunque eh, far rispettare questo questo, questo eh, In Brasile funziona così, di fatto, eh, no? la Bolsa Famiglia, sì. così. Poi per non pensare a tutti i progetti che possono nascere comunque per riuscire ad avvicinare la, le persone alla partecipazione de, di costruire una collettività migliore attraverso anche il fatto che 7-8 ore lavorative a settimana possono essere dati diciamo, in cambio, anche se non è proprio un, un vero scambio, però 7-8 ore lavorative possono essere prestate, alla collettività tramite i comuni, non tramite il terzo settore perché sappiamo che possono nascere comunque in questo caso equivoci eh, finanziari, quindi noi preferiamo eh, che siano i comuni anche a gestire queste cose, 7-8 ore a, lavorative alla settimana il, chi beneficerà dell'esercito di finanza potrà comunque darlo al, alla collettività. In più abbiamo pensato anche al fatto che il reddito... Eh, dovrà, dovrà, sì, sì, dovrà dovrà? Dovrà, dovrà, sì dovrà, dovrà, dovrà. Eh, abbiamo pensato anche all'emancipazione dei vari soggetti che compongono una, una famiglia, quindi il reddito di cittadinanza verrà distribuito a tutte le persone che all'interno del nucleo familiare non raggiungono alla loro parte di, eh, di, di, eh, di reddito riferito alla soglia di povertà e quindi verrà distribuito in, eh, a tutti in modo proporzionato a seconda della produzione del reddito di ognuno io volevo, secondo me però dire, dire questa cosa qui secondo me noi dobbiamo inserire il dibattito sul reddito minimo che si sta sviluppando nel nostro paese, non solo, anche all'interno di un dibattito più ampio, cioè dove diciamo, sta andando anche diciamo, lo sviluppo dell'economia a livello europeo ma anche a livello eh, mondiale, cioè nel senso che secondo me bisogna poi però far presente che ad oggi noi assistiamo a una riduzione del welfare state eh, in tutti i paesi di Europa, quindi anche diciamo, eh, in chi aveva delle forme più avanzate di reddito, proprio perché ad oggi noi ci troviamo in un dibattito molto complesso a livello europeo, quindi ad esempio sui vincoli di, eh, di bilancio, sui trattati e quindi mh, noi stiamo andando in una direzione molto complessa, complessa, che è quella di una riduzione sempre più della misura del pubblico e molto spesso la sostituzione del pubblico anche con delle privatizzazioni di servizi che magari eh, sono sempre stati concepiti come servizi pubblici. L Altro tema importante è appunto come questa misura viene incanalata in un ragionamento sulla redistribuzione della ricchezza, cioè che è un tema importante, cioè non è soltanto una misura con la quale lo Stato si preoccupa di garantire la sopravvivenza di chi ad oggi non ce la fa, che è fondamentale, ripeto, una che contingenza però fondamentalmente eh, deve essere inserita all'interno di un ragionamento per cui io so che il 10% più ricco della popolazione del nostro paese comunque da questa crisi continua a mantenere il suo status e no aumentare la sua ricchezza e semplicemente tassando quella ricchezza lì paradossalmente io potrei finanziare il reddito minimo, diversi economisti l'hanno calcolata questa cosa qui, quindi anche quando si dice il reddito minimo è una misura costosa, inserita in un ragionamento di redistribuzione non è più così costosa e L'altra cosa, chiudo perché mi riferisco all'intervento di prima, io um, ho un dubbio diciamo, su alcune cose che riguardano la proposta di 5 Stelle e una di queste è appunto la, condizio, eh, la condizionalità legata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, nel senso che io sono che la misura, convinta che la misura di reddito debba essere inserita in un piano più ampio di investimenti pubblici e di eh, capacità di rilanciare l'economia, trovare lavoro, sconfiggere la disoccupazione giovanile eccetera, però eh, sempre in un contesto in cui purtroppo la disoccupazione involontaria sta diventando strutturale all'interno di questo sistema economico eh, però io sono convinta che ad esempio i lavori di pubblica utilità debbano essere salariati, debbano essere tutelati quindi non possano essere una contropartita di lavoro volontario perché altrimenti inserito a quello di qui sopra, cioè la riduzione dei servizi pubblici, mi verrebbe da dire i comuni impiegano eh, diciamo, i uh, percettori di reddito, i beneficiari di reddito per fare quei lavori che non, non possono far più assumendo quelle persone perché ci sono stati mm -hmm. tagli, quindi no. dobbiamo essere anche diciamo, su questo a tenere insieme tutto il contesto perché altrimenti se si analizza soltanto una misura in quanto tale poi si rischia che quella misura cioè, assume un connotato diverso per, rispetto a quella a cui è nata cioè quello che diceva prima Peppe l'autodeterminazione la, la liberazione anche da determinare situazioni ti posso chiedere di portare un attimo avanti questo filone che introduceva Elena sul tema della re, re, redistribuzione ah, eh. si può continuare a parlare di redistribuzione si può reintrodurre il tema che la ricchezza va spostata dall'alto verso il basso in questo paese sì, assolutamente sì, in più bisogna anche essere consapevoli che noi stiamo discutendo, seppur in forme anche parzialmente diverse, perché di fondo mi sembra che ci sia una certa sintonia sull'idea di introdurre un reddito minimo garantito, eh, sapendo però che oggi questa cosa, il governo, la maggioranza delle forze politiche non la vogliono e anzi che sta andando avanti una politica che sta non affrontando il problema della redistribuzione della ricchezza per darne meno a chi ha meno, ma stando andando avanti una logica anche sul terreno fiscale che sta favorendo eh, una redistribuzione della ricchezza a rovescio. E da questo punto di vista io penso che noi bisogna, che abbiamo bisogno di farla diventare una battaglia attraverso una mobilitazione. Ad esempio, noi sabato Saremo a questa iniziativa costruita da Libera attraverso la campagna Miseria Ladra, proprio perché il sabato deve essere una giornata, con manifestazioni a Roma, ma non solo che rimette al centro questo tema, che chiede cioè al Parlamento, alle forze politiche, in questo caso al Governo, di cambiare le politiche che ha fatto fino adesso e di assumere questo come uno dei terreni di iniziativa. È evidente che se ragioniamo di redistribuzione della ricchezza, io vedo due punti di fondo. Uno, eh, noi siamo oggi di fronte a un dato, che uno è povero anche lavorando, e questo è un elemento di novità, no? io lo vedo su di me, eh, se io pensavo mio padre pur essendo in cinque figli il fatto che lui lavorava mangiavamo tutti né? oggi sei di fronte al fatto che uno pur lavorando è nella condizione tante volte nemmeno di mantenersi se stesso e quindi è in una soglia di povertà pur lavorando questo determina due temi, uno che il problema di creare nuovi posti di lavoro e io continuo a dire non so se è un'utopia, ma tendere al fatto che ci sia la possibilità di una piena occupazione, secondo me rimane un obiettivo strategico, questo certo che vuol dire affrontare anche il problema degli orari della sua redistribuzione, ma se ci ragioniamo noi stiamo andando in un'altra direzione, siamo il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa e siamo il paese che ha l'orario medio di lavoro più alto d'Europa. Eh, io questa non me la ricordavo, Keynes okay? diceva settimane di 14 ore, badate che oggi ci sono, benissimo, ecco, oggi ci sono aziende che ti chiedono di lavorare 15 ore al giorno, non in una settimana. No? Quindi tu sei di fronte ad una tendenza che è quella dell'aumento dell'orario individuale di lavoro, dell'aumento della prestazione dentro il tuo orario e dell'aumento del numero di anni che devi lavorare. Cioè la tendenza che sta andando avanti è esattamente l'opposto. Un sistema come dicevi tu regressivo in cui poi a sinistra perlomeno è venuta a meno la rappresentanza del mondo del lavoro in Parlamento. Abbiamo un partito socialdemocratico di sinistra che fa il tipo di redistribuzione verso l'alto che che accennavite a pochi, partiti, pochi minuti, minuti fa uh, al partito di governo i partiti di no, governo no, non si è mai definito né socialdemocratico né <ride> il suo segretario non l'ha mai detto App né che esatto. è di sinistra né che è socialdemocratico e in questo contesto Lui, quindi, non come più. si adopera a livello di volontà politica in questo contesto? voi come Fiombi siete fatti ad esempio uno dei motori della costruzione di un'alleanza fra associazionismo e movimenti eh, che prende il nome di coalizione sociale Questa, questo esperimento rientra in questo tipo di discorso e che, che futuro può avere? sì, la nostra la proposta nasce proprio dall'idea che il mondo del lavoro non è mai stato diviso e frantumato come adesso. Quindi la proposta di coalizione sociale da un certo punto di vista nasce proprio per dire bisogna unirsi perché questa divisione ci sta mettendo in competizione, ci sta riducendo i diritti a tutti e favorisce qualcun altro e allo stesso tempo bisogna però avere non semplicemente l'idea di dire non ci piace quello che stanno facendo, ma di mettere in campo delle nostre idee, delle nostre proposte e di produrre anche una pratica di mobilitazione che riparta dal basso. Arrivando al fisco generale e anche alla volontà politica, voi siete in Parlamento ma non siete al governo, avete una proposta di legge ma una proposta di legge della minoranza, eh, è possibile un ampliamento dello schieramento che sta dietro questa proposta di legge o deve rimanere una proposta di legge di autorialità del Movimento 5 Stelle, è possibile una contaminazione così come abbiamo visto per esempio nelle municipali in Spagna di diverse realtà di diversi movimenti che da anni stanno lottando sul tema del reddito che non fanno parte della classe di 5 Stelle e che al momento ne sono, ne sono distanti però. Ma guarda, noi. Io già dall'inizio, da, dalla genesi della nostra proposta di legge, ci siamo confrontati fin dall'inizio con le varie associazioni, i vari movimenti che sostengono l'idea di reddito minimo, reddito di cittadinanza, comunque l'abbiamo comunque costruito anche insieme ad altre realtà. La proposta di legge è arrivata in Parlamento, è arrivata in Commissione, hanno fatto le audizioni per, per, per vedere cosa c'era da migliorare e poi ovviamente si è fermata lì al Senato, in Commissione Lavoro al Senato. Ora, noi non, non vogliamo assolutamente che sia un discorso solo del Movimento 5 Stelle, anzi la politica può più ampia è meglio è, nel senso che non diciamo neanche che la nostra proposta è la migliore in assoluto, la proposta può, può e deve essere migliorata, è logico che si fa insieme alle altre forze politiche, purtroppo però il, il governo non ha intenzione di portare avanti quest'idea e anzi cerca ogni tanto di buttare lì qualche cosa di simile, ma qualche slogan per far vedere che comunque un giorno o l'altro affronterà questo, questo progetto, ma in realtà non, non, non, non ci si mette mai concretamente e quindi questo progetto rimane lì perché è un, è un progetto delle minoranze aiutami a capire... Eh più sì. o meno vedo una certa consonanza però nella manifestazione del sabato 17 ottobre contro la povertà e per il reddito ci sono schieramenti di movimento schieramenti sindacali ma non il 5 Stelle eh, come 5 mai stelle si impegnato. creano questi? 17-18 ottobre noi siamo impegnati a Iumola cioè Italia 5 Stelle, no? nel senso tutti quanti hanno vari impegni no, no, no, no, no. vari impegni di settore però succede no. spesso questa cosa no, no, no, ma che comunque anche con Libare ci siamo confrontati spesso anzi con Don Ciotti, Donciotti siamo molto in linea sul Discorso, sul discorso della povertà, che comunque è un discorso che va affrontato, e quindi i momenti di scambio ce ne sono stati diversi. Poi magari non ci si trova eh, concordi su tutto, però comunque è una cosa che comunque abbiamo portato avanti anche insieme. Però noi, in questi mesi, abbiamo fatto Ti un percorso mio, anche insieme al Movimento sì, <P2> sì. 5 Stelle attraverso la campagna di Libere, per esempio. Sì. Alcune cose le avevamo portate in discussione, sì, sì. per esempio la questione dell'immigrazione, la e questione parla, che è adesso la il di adesso dei lavori pubblici di vita. Poi in realtà, io ho sentito un'intervista di Maio che ha fatto su Repubblica, non tanto piaciuta perché proprio su quei punti che comunque si erano discussi con le associazioni con i movimenti mm. eccetera ma io ho detto che tutt'altro, eh, perché ha detto il reddito capiamo prima gli italiani, poi si vede sì. sugli immigrati, i lavori di pubblica utilità, gli ribaditi Quando comunque nel confronto con i movimenti e con le associazioni questi punti proprio li avevamo discussi col Movimento 5 Stelle e si era trovata anche una quarta. sono anche dei criteri, la congruità, la proporzionalità, Beh, la sufficienza. Cioè, abbiamo fatto certo, di iniziative, certo, di certo. momenti, quindi secondo me la, la permeabilità del Movimento 5 Stelle deve stare anche nella capacità che poi se in si in incontra e si fa nelle campagne insieme. Col sociale, poi la sintesi a cioè, un certo senso viene anche un po' accolta. Troviamo le forme e i modi che questa battaglia diventi una battaglia nel Paese, non solo nelle aule del Parlamento, perché giustamente come diceva se la raccogli arrivi lì e il Governo non ne parla, ci sono piene di leggi di iniziativa popolare, noi abbiamo raccolto quella sulla legge sulla rappresentanza nel 2010, 120.000 firme ancora firme in una commissione parlamentare. Io penso che dobbiamo porre il problema di come nell'autunno e quindi come dal 17 di ottobre, sia da Imola che da Roma, possa partire il fatto che non ci si ferma a testimoniare, ma si apre una fase in cui nel Paese si rimettono al centro determinati diritti e si contestano determinate scelte fatte dal Governo. Ora, se si vuole dare il senso che stiamo non difendendo un punto, ma noi siamo potremmo tutti assieme essere soggetti che dimostrano che è possibile fare in un altro modo per affrontare gli stessi problemi che il governo sta affrontando, abbiamo bisogno però di creare le condizioni di una mobilitazione sociale che imponga a questo Parlamento e al governo di dover fare i conti un altro elemento. Io lo dico dal Sarà punto di vista sindacale: no, no. è necessario qua, mettere in campo delle azioni, ma credo che questo sia un problema più generale Purtroppo. che riguarda il mondo della scuola sì. e il mondo del lavoro. Io devo chiudere qua questa, questa discussione, è stato molto interessante avere attorno al tavolo persone che da ambiti differenti hanno militato per il reddito oh, no, no, partito, no. Negli, ultimi, negli ultimi anni, fra cui il BIN, a cui appartiene anche Peppe, Peppe Allegri, avete presentato una proposta di legge, iniziativa popolare pochi anni addietro. Studenti, precari, abbiamo una proposta. Proposte legge in Parlamento del Movimento 5 Stelle, un sindacato che su questo è stato fra i primi a spendersi rappresentando anche una buona pratica a livello europeo. Speriamo adesso che questi eventi di Spagna e questa collaborazione al di là di steccati identitari che siano sindacali o che siano partiti, partitici possa contaminare anche una politica italiana troppo spesso divisa e frammentata. Io devo chiudere qua eh, lasciandovi proprio una intervista con un esperto mondiale di reddito di base, eh, Van Parais in, in chiusura. So to understand why basic income makes sense, it's essential to think, as freedom, to think of freedom as being a central element in the vision of a good society, of a just society, which the left must have as its goal. But freedom, of course, not just in the sense of formal freedom, the sheer right to do things, but freedom in the sense of having the power to do these things, to, to have the resources that are necessary to do them. And real freedom, not just for the rich, not just for the powerful, real freedom for all. This must be the objective.